Fiorentina di tonno con pistacchio e busiate, direi che ci siamo. <ride> Benvenuti a Cala rossa, non so se il video rende ma è incredibile e scendiamo. aperitivo siciliano a casa, anzi è sicilianissimo. <ride> abbiamo il vino bianco tipico che è il grillo, abbiamo una bellissima arancina e il pane cunzato. che è mezza baguette condita con pomodoro, alici, origano, olio, capperi e olive. Ballo. Non possiamo finire una bottiglia Ma oh, yeah. voglia? No Cena con triglie Fatto in padella, non ho la minima idea di se sono buone o meno. Ho semplicemente messo un, eh, uno d'olio su un fuoco della padella e l'ho buttata dentro cotta da una parte, cotta dall'altra. Basta. Adesso le assaggiamo. poi Continua con il menus dell'aperitivo e insalata di contorno. Ma c'è anche la ricotta. Dove la ricotta? Eh. Eh. E ricotta, quindi me avrei messo via. Cioè, no. Così. Cena. Ma abbiamo <ride> sì, ho salato tutto. Jimmy è leggermente intollerante alle zanzare. Uh, sicuramente saremo protetti. No, sono vuoti, non servono a niente, sono, sono finiti. Buongiorno, siamo arrivati l'altro giorno. Ieri abbiamo noleggiato le bici per tutta la settimana. Favignana, praticamente, si può girare in bici, ci sono bici normali, bici elettriche, ma ci sono anche i motorini, le macchine, insomma, però è fattibilissima anche in bici. Lo dico il terzo giorno, vedremo l'ultimo. <ride> e oggi siamo in direzione spiaggia Preveto. Super consigliata, adesso andiamo alla scoperta. Ho un déjà vu. <ride> E non ha... Cioè, bello il ricordo, però... Momenti di panico. Va bene. Ci speriamo, eh. Caletta, noi puntiamo a te. Direi che location top sotto la grotta. Nella grotta, all'ombra, fronte mare... Un po' scomodo di sì, eh. Però sta una meraviglia. Che cosa hai preso? Eh, ho preso tre tipi di biscotti alle mandorle. Mm -hmm. eh, buongiorno a tutti. Oggi mi a oggi vi sponsorizzerò prodotto che aumenterà notevolmente le vostre doti fisiche. Tre giorni, solamente tre giorni di una vasta selezione di prodotti siciliani, dolci preferibilmente, ma va bene anche salati, e otterrete dei risultati favolosi. Dimostrazione, dimostrazione. Vado a farvi vedere. Avete presente qualche tecnica del calisthenics? Ecco, guardiamone una. Inizierete a fare dei piegamenti sospesi che nella realtà non riuscireste mai a fare. E attenzione, questo non è il risultato del sale, ma di soli tre giorni di dolci e salati tipici siciliani. Il <ride> shopping mi fa un baffo, Io vi sponsorizzo questi prodotti e vi influenzo. Bole. cannoli, gelati, arancine, pane cunzato no, oh, sono sto in crisi, ce n'è troppi biscotti alle mandorle, tutto gelati, granitine giallo, mandorle, qualsiasi gusto e otterrete dei risultati spettacolari Bole. allora la novità è che abbiamo anello l'ombrello 2.0 chi si ricorderà il nostro viaggio a Mallorca saprà di cosa stiamo parlando. E eh, nulla, oggi abbiamo optato per una caletta sconosciuta. Eh, stavamo andando a Cala Graziosa, però poi ci siamo fermati lungo il percorso e abbiamo trovato questa. Guardate che spettacolo. Qui c'è l'accesso al mare, una piccola rampina, tituffi, poi c'è il mare aperto. E poi lì in mezzo ci sono tutti gli scogli, c'è una fauna acquatica, una fauna marina bellissima e siamo solo. Ietta! Te. te. sempre ietta. Ho qualcosa i denti. In questa vacanza sai che non stai parlando con nessuno. <ride> comunque se posso darvi un consiglio è proprio questo magari sì, eh, i primi giorni andate alle eh, calette più famose, popolari poi vi accorgerete che il mare di Favignana è bello ovunque eh, quando non c'è la gente <ride> e quindi magari lungo la strada fermatevi perché bene o male c'è ovunque un piccolo accesso al mare e questo è un piccolo angolo di paradiso quindi oggi qua sotto l'ombra perché abbiamo appena finito di pranzare e noi eh, per questa vacanza ci portiamo per il pranzo le schiscette così che possiamo mangiare al mare senza preoccuparci perché le, le spiagge le calette poi soprattutto Dicevo, alcune calette non sono molto attrezzate, soprattutto le più piccole, invece nelle più grandi eh, potete trovare dei chioschetti all'inizio della caletta. Vendono eh, panini, frutta, eh, pane punzato, quindi comunque mh, nelle più grandi è possibile trovare da mangiare. Noi abbiamo preferito organizzarci con le schiscette per il pranzo, anche per... Eh, ma poi soprattutto per avere un pochino più di libertà e flessibilità e non dover tornare a casa per pranzo eccetera e poi la sera mangiamo a casa o um, al ristorante o comunque facciamo aperitivo a casa ci, ci sta garbando un sacco fare l'aperitivo a casa con, prendendo Beh, i prodotti tipici dagli con alimentari con tutto quello che ci hanno da offrire esatto. <ride> direi il mio momento del giorno preferito ma che, che, che fai? L aperitivo di questa sera abbiamo crostino con olive cioè pane olive crostato <ride> pomodoro condito preso arancina e eh, non l'ho trovato l'altro e la ricotta di capra che è la nostra grande e eh, vabbè ma amore di questa vacanza ma il simbolo di questa è vacanza è un aperitivo e questo che vino è? è sempre della stessa è un inzulio lo so io a c'era il grillo questo è un super antipasto anzi ah, stiamo diventando dei veri pro seguiteci per altri aperitivi <ride> <ride> <ride> ciao il panino oh lasciamone anche a me un po di pane mm. dio buono eh, però in gord in gordolona. Olle, anche questa è andata. Ma oh, che buono. Ah, bevi pure, eh? Bevi, eh? Bello. Fai finta di mangiare e basta. Fai finta di mangiare basta. Ho oh, fatto i fani. Ah. Ci sei? Vai Jimmy, insegnaci la vita. Allora vi insegno un trucchetto. Quando c'è pomodorino, sì. Una bella cucchiaiata di succo di pomodoro sui pane. Mm -hmm. Io buono si prende una bella ricotta, bella sicula E poi i pomodorini, una bella wintrata di pomodorini. Bada là che meraviglia! Olè. Oh vai! Ce n'è un po' troppi poi sta buona. Sa No, ma prendili sa... tutti, eh. eh <ride> sono tutti che ti ha mangiato. Mm -hmm. <ride> mm. Oh vai, oh. Mm. Buono? In È quel... il sughetto sul pane che fa la differenza assolutamente il pomodorino deve cadere perché ancora addio ah. mm. è eh, il pomodorino deve cadere fa vedere dove è la, la cosa la ricotta è, è sicura c'è scritto guarda. in dove? Oh. veramente c'è scritto latte di capra dal vero latte di Sicilia non romperle le palle c'è scritto sì e magari poi ora andare a cena. ma smettila che <ride> c'è allora sicuramente faccio no, la padella, buongiorno, noi ogni mattina ci prepariamo per il mare. Poi dobbiamo compiere l'ardua scelta della caletta in cui passare la giornata. Solitamente ne prendiamo due una la mattina o nel pomeriggio. però se ci troviamo troppo bene rimaniamo nella stessa. Insomma, scegliamo e lo scegliamo in base al vento, praticamente un sito che vi consiglio per scegliere la caletta con il mare bello è Wind Finder praticamente si inserisce la location, in questo caso Favignana e vediamo, vedo, e si vede dove tira il vento praticamente oggi è il 22 giugno, sono più o meno le 11 e il vento tira verso sono tutte le freccettine è facilissimo da capire in questo modo io so che se vado su questa costa qui il vento tira largo e quindi trovo sicuramente l'acqua pulita invece se vado su questa costa qui molto probabilmente troverò più sporco perché tira a riva e quindi noi questa mattina andremo in delle calette qua su. siamo già stati da questa parte e quindi molto probabilmente andremo da questa poi ovviamente il vento gira e quindi andando avanti nel pomeriggio, guardate come cambia, tac, quindi diciamo che se rimaniamo qui sicuramente avremo sempre bell'acqua invece qui insomma, però vabbè ci spostiamo insomma poi ora oh ragazzi, amen, <ride> però insomma penso che sia molto interessante come app, come sito Ma che noi potevamo non avere un momento disagio a tratti disagissimo anche in questa vacanza. Aspetta. Ecco. Niente, abbiamo preso una scorciatoia, fra virgolette, che passava dietro... Uh, aiuto! Che passava dietro la montagna di Favignana, ci siamo ritrovati a fare una scalata e ora una discesa piuttosto complicata. Così. Ah! Aiuto. Vediamo il mare, ma è troppo lontano. a Favignana tappa obbligatoria, ragazzi, il gelato da mamma Mamas, io prendo sempre la mandorla che è speciale, cioè ci sono i pezzettini di mandorla dentro. L'altra volta ho assaggiato il pistacchio, oggi assaggio il cioccolato fondente focus, invece, Jimmy oggi è team granita. Cosa hai preso? Granita? Granita, limone e al pistacchio. Ecco, la granita come deve essere. Bella densa, non ghiaccio. <ride> mm. Mm. Ma... Quindi... Siccome oggi giornata bigia, siamo tornati prima dal mare, Jimmy ha avuto la brillante, brillante, grazie Jimmy per tutto questo, idea di andare fino al castello. Abbiamo per fortuna, ho deciso di parcheggiare giù. In paese la bici lì c'è tutto un percorso che porta lungo la montagna se no si può fare la strada normale Jimmy voleva farla in bicicletta ce l'ho fatto fare in tu. <ride> io non mi prendo nessuna responsabilità ti sto odiando dal momento in cui hai detto andiamo io e, e nulla speriamo ci sia una bella vista nonostante sia tutto velato eh, perché se no stanotte tu dormi sul divano, sappi lo. Ragazzi, il castello super figo, soprattutto perché è un più disabitato, quindi entri dentro, ci sono i cunicoli bui e fa paura. Comunque siamo arrivati in cima. Allora, si è tutta favignana, da questa parte si vedono le calette... Guardate cosa abbiamo raccolto in mezz'oretta, guardate che roba c'è, cioè che sacchettata, soltanto qua, un pochino andando qui, anche un pochino su, qualcosa in acqua e mi è capitato molto spesso di arrivare in una spiaggia a uh, sedermi e dire wow bellissima peccato per uh, la plastica e la sporcizia e, um, ho deciso che uh, um, Adesso in ogni spiaggia in cui andrò e vedrò della plastica prenderò un sacchetto e cercherò di riempirla nel tempo che sono su quella spiaggia. Penso che se tutti lo facessimo, un sacchetto a testa, un, una volta ogni tanto, così potremmo migliorare tantissimo la situazione perché a volte si pensa, magari si fa un... Un atto vandalico quindi magari buttare qualcosa eh, per terra e si dice ma sì ma cosa vorrai cosa pensi che farà mai ecco se lo faccio io lo faccio e lo fanno in tanti alla fine il risultato è quello che stiamo vivendo nei nostri mari. Guardate Jimmy cosa appena Dicevo, lo fanno uno, lo fanno tutti, il risultato è che lo fanno in troppi e, e si può fare però lo stesso in maniera positiva Quindi faccio io un sacchetto, lo fanno in tanti e magari qualcosa Non tantissimo però qualcosa, è meglio sempre che niente Spagnesi vai è partita la Silvia è partita addio l'abbiamo persa addio oh, è fortissimo è un 13% che questo 13% <susurra> niente ragazzi noi quest'anno con i tramonti spigatissimi quest'anno non solo quest'anno ma non solo quest'anno ma Ecco, l'el tramonto nella lampada oggi, proprio. <ride> Però io vi cambio la lampada. No, ah. grazie. C'è una tavola. lettura da spiaggia di questa settimana Il Purgatorio non è eterno di Claudio Uguccioni si tratta di un giallo basato su fatti storici realmente accaduti nell'ex Yugoslavia nella guerra che c'è stata fra Croazia, Serbi e, e um, Bosnia e um, a me è piaciuto tantissimo ve lo consiglio se vi piace il genere ad esempio se vi piacciono i libri che piacciono a me come Donato Carrisi, Joel Dicker, questo è sulla stessa linea. C'entra anche il Vaticano, perché a questi scrittori piace, piace il Vaticano, Non capito perché però ci sta. Ultima sera, Favignana, quindi aperitivo al Magneva, che è sulla spiaggia. Il tramonto dall'altra parte c'è deve essere anche bello. E Mannaggia ieri sera. Anno, che <ride> vabbè. vabbè l'importante siamo noi sì. e il tramonto Manu sì. <ride> ma che ne vuota a noi là si vede poco ma polpo alla griglia mi fai luce eh? uh, spettacolo oh, con pistacchio eh, cioè, che goduria vediamo con i ricci ultima colazione prepartenza con caffè al pistacchio Andiamo a... Giorno del ritorno, siamo sbarcati a Trapani e eh, siccome abbiamo il volo nel pomeriggio adesso facciamo tre ore di turisti, zaino in spalla, abbiamo lasciato il eh, bagaglio grande al deposito bagaglio e adesso ci giriamo la città un pochino e andiamo anche alla ricerca di un luogo dove mangiare. <ride> eh, lo sai che mi accorgo che... Molti dei nostri viaggi sono noi che ci spostiamo per andare a pranzo o a cena. Sì, sempre. È ovvio. Ci dobbiamo ciubare. ciubare. Ciubare. Ciubare. Che bel metodo! Buon appetito! Grazie! Yeah! Arrivati a Milano stiamo tornando a casa, il nostro viaggio si conclude qui e si conclude qui anche questo video. È stata una vacanza bellissima dove ci siamo veramente divertiti, rilassati, goduti ogni singolo secondo goccia di mare e... Um, cibo locale. Basta, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Lasciateci un mi piace, iscrivetevi al canale e fatemi sapere qua nei commenti dove andrete voi in vacanza. Un grande abbraccio, ciao ciao! Ciao